Ciao, nel mio ultimo incontro alla Blender Conference di quest'anno ha generato un po' di interesse questo shader che ho sviluppato e che è in tempo reale per creare un effetto tratteggiato. Allora, eh, visto che più di qualcuno mi ha chiesto di metterlo a disposizione, ehm, oltre, allora, lo trovate prima di tutto sul gruppo Facebook che si chiama Blender Procedural Textures. Però voglio spiegarvi un attimo come è fatto, così magari eh, comprendendo meglio come funziona ognuno può poi personalizzarselo a suo modo. Ora, lo shader è questo. Prima di tutto spiego cosa a me interessa. Allora, a me interessa prima di tutto che eh, ci siano le luci e le ombre che io posiziono sulla scena. Vale a dire eh, che desidero che lo shader sia in grado di reagire alle luci di scena e di offrirmi quindi delle luci e delle ombre nel tratteggio che corrispondano all'illuminazione della mia scena. Perché molte volte invece eh, molti effetti tune o comunque mh, di tratteggio e cartoonistici eh, non, eh, non sono legati alle luci della scena. Invece per me questo è importante. L'altra cosa che, eh, che mi interessa è appunto che sia mh, prima di tutto real time, ok? ma anche che eh, sia indipendente dall'angolazione dell'oggetto, um, dell cioè che, che il tratteggio dipenda dalla posizione della telecamera. Quindi adesso vado un attimo a ingrandirlo, a ingrandire i tratti così li, li vediamo meglio a schermo. Vedete questi tratteggi, queste linee? Quello che a me interessa è che le linee rimangano le stesse anche quando l'oggetto è molto piccolo, quindi che non seguano la dimensione dell'oggetto ma che rimangano fissati alla camera, diciamo, in modo tale che ehm, siano più coerenti con l'eventuale stile disegnato che mi ritrovo sulla pagina. Cominciamo a spezzare il funzionamento di questo shader. Allora, prima di tutto è fatto da una copia doppia dello stesso shader in modalità moltiplica. La modalità moltiplica non fa altro che ehm, sovrapporre nero su nero guardate se io rimuovo questo slot rimane esclusivamente il primo tratteggio e vedete il primo tratteggio contiene solo alcune eh, un layer diciamo di righe mentre invece l'altro rimuovo il primo e attacco il secondo contiene sempre delle righe ma diverse quindi nel momento in cui li moltiplico e li sommo vanno uno sull'altro a sommarsi, quindi per esempio se rendo più piccolo il secondo shader si può andare a vedere che ci sono delle righe tratteggiate molto più sottili diverse da queste, adesso lo riporto alla stessa grandezza, adesso i tratteggi sono della stessa grandezza, quindi questi due sono lo stesso shader sovrapposto in due modi, perché? Perché in, in uno dei modi in pratica quello che cambia è semplicemente questo valore di gamma. Se io lo abbasso questo, in pratica se lo portassi a 0, rimane solo il primo shader. Nel momento in cui alzo questo, comincia ad essere uguale. A parità di valori, uno qui e uno qui, hanno lo stesso la stessa quantità di luci e di ombre quindi in pratica questo metodo mi serve semplicemente per creare due livelli di luci e ombre che poi posso andare a sommare quindi vedete qua c'è molto più bianco nella prima versione invece c'è molto le, le aree bianche sono più piccole sommando ottengo un, dei doppi tratteggi quindi risolto questo andiamo a vedere un attimo come funziona uno solo di questi. Lo seleziono e dentro e vediamo come è fatto. Allora il trucco principale e il motivo per il quale tra l'altro è legato a EV è l'uscita con questo nodo Shader to RGB. Quindi in pratica questo ehm, se noi andiamo a collegarlo momentaneamente direttamente all'uscita shader to RGB non fa altro che trasformare quello che è un normale shader in un colore e quindi posso uscire con un colore e posso eventualmente come ho fatto qui andare ad applicare una color ramp che in, in questo caso è lineare ma Opla. potrei tranquillamente scegliere constant e avere quindi la possibilità di scegliere il punto di nero è uguale, a, io avevo scelto una modalità linear con, due, con i due colori molto ravvicinati constant è la stessa cosa, spostando questo punto bianco non faccio altro che decidere dove c'è il nero zoom un po' indietro qui dove comincia il nero e dove comincia il bianco perché senza questo nodo guardate lo isolo un attimo senza questo, il mio shader è fatto da delle righe ma anche del grigio e quindi questo color ramp non fa altro che creare una soglia e tenere solo la parte nera di questo shader. Ora questa è la moltiplicazione tra due cose, tra un normale shader qui e quest'altro che è il bordo nero attorno agli oggetti. Vedete che ogni teschio ha un bordino nero attorno, che fa da, da contorno. Quindi quello che mi interessa adesso, torniamo qui, torniamo a entrare, è farvi vedere che se io lascio solo questa linea nera, nell'uscita vediamo ecco questa è la linea nera la linea nera è ottenuta in un modo piuttosto semplice quindi è ottenuta semplicemente con un layer weight eh, facing e poi andando a inserire un nodo eh, matematico less than tra questo layer weight e il eh, un valore che fornisco in ingresso, quindi guardate se io il valore in ingresso qui allora il valore in ingresso adesso se esco è questo qui black rim se io lo modifico e lo abbasso vedete non faccio altro che aumentare la quantità di bordo diciamo che il valore di 0,750 mi permette di avere un, un minimo di bordino se lo mettessi a 0,5 avrei un'area nera molto più ampia questo metodo funziona bene con geometrie eh, come queste morbide non funziona per niente bene con delle zone piatte perché vi trovereste delle parti completamente nere comunque mettendo questo a un valore più alto ottengo semplicemente di ridurre la linea quindi capito che questo è quello che si occupa di fare la linea non viene altro che moltiplicato per tutto il resto e quindi adesso andiamo a ignorare per un attimo la riga nera e andiamo a vedere come funziona semplicemente tutto il resto quindi adesso ho disattivato la riga nera e vediamo come funziona il resto dello shader. Abbasso il punto di nero in maniera che si vedano di più le, i tratteggi. Ora, quindi questa parte qui l'abbiamo vista, black outline non ci serve, la metto da parte. Andiamo a vedere che shader è. C'è un normale materiale, Principled BSDF che ha un valore di specular di roughness e di alfa che derivano semplicemente dai valori impostati fuori specular roughness e ehm, l'alfa non fa altro che creare una trasparenza e quindi un certo livello di nero guardate se io lo specular lo alzo eh, semplicemente ottengo come al solito un materiale più ehm, lucido se lo porto eh, giù in pratica le zone in luce, le zone illuminate diventano più o meno chiare. Roughness adesso è molto alto, se io lo abbasso ottengo un effetto lucido come se i teschi fossero di plastica. Quindi a me interessa che questi due valori possano essere comunque personalizzabili perché ovviamente a seconda di che materiale voglio simulare eh, mi interessa poter far vedere quanto è, mh, quanto è brillante e quanto è ruvido, quindi questi due valori vengono semplicemente tradotti così nel materiale. Invece, l'alfa non fa altro in pratica che crearmi una quantità di ehm, nero: più il livello è basso, più la campitura nera è ampia, più il livello è alto, meno campiture nere avrò. Mettiamolo di nuovo in una posizione qui, eh, anche piuttosto alta. E torniamo dentro a vedere le altre cose. Quindi abbiamo visto di questo materiale cosa significano specular roughness e alfa. Ora andiamo a vedere la parte fondamentale che è base color. Infatti guardate se io qua rimuovo base color e lascio un bianco non ho altro che un materiale bianco. Addirittura se andassi a scegliere il rosso in questo momento diventa nero semplicemente per via di questa color ren. Se qui invece di constant la faccio diventare linear, no, vedete che non è nient'altro che un normale materiale. Quindi ripristino constant e lo metto così, in maniera che faccia un taglio tra bianco e nero. E in base color quindi si trovano tutti i tratteggi. Le riattacco così vediamo come sono fatti. Come sono fatti questi tratteggi? Allora c'è prima di tutto una moltiplicazione tra... Eh, i, ve i tratteggi veri e propri e un po' di ambient occlusion. Guardate, se io collego l'ambient occlusion e basta, capiamo che ecco qui, questa è l'ambient occlusion, serve semplicemente a scurire e a far diventare più nere le zone dove la luce fa fatica ad entrare. Quindi se io andassi a regolare questo valore, anche qui non faccio altro che eh, aggiungere maggior occlusione ambientale. Insomma. Ho messo un basso numero di samples perché eh, mi interessa che le prestazioni siano decenti ma soprattutto anche se si vede male potrei abbassarli ancora, anche se c'è del rumore non mi dà nessun fastidio perché tanto poi nel momento in cui tutto quanto viene moltiplicato e eh, convertito con i tratteggi e tutto, anzi può essere perfino carino vedere un po' di rumore. Comunque qua in pratica non c'è nient'altro che dell'Ambient Occlusion, che quindi serve a dare un po, di, un po' di ombre nei posti dove la luce non entra. E quindi qua c'è una moltiplicazione tra l'Ambient Occlusion e i tratteggi veri e propri. Vediamo, se io collego i tratteggi veri e propri senza l'Ambient Occlusion, li vediamo all'opera. Eccoli qua, questi sono i veri ed effettivi tratteggi. Quindi eh, in pratica non sono nient'altro i tratteggi che il colore di un materiale nel quale posso comunque, lo scollego un attimo, regolare la mia quantità di specular, regolare la mia quantità di roughness e vedete i tratteggi rappresentano semplicemente la quantità di, eh, sì, sì, il, il valore di colore. Ora lasciamolo così senza l'ambient occlusion per capire un po' meglio questi tratteggi. E come sono fatti? Allora, sono fatti con una wave texture, wave texture che, eh, che viene passata attraverso un nodo gamma che arriva da fuori, dalle impostazioni inserite fuori. Semplicemente se lo scollego e metto a mano e, e cambio questo valore, vedete questo gamma non fa altro che rendermi più chiaro o più scuro. Il, il tratteggio quindi un valore molto basso eh, 05 significa righe sottili un valore più alto significa righe più grosse mettiamolo una via di mezzo vediamo un po due ecco adesso quindi abbiamo capito che questo gamma serve a rendere più o meno grosse le righe e, le righe arrivano da questa Wave Texture, che è il, il nodo principale. Wave Texture eh, serve a creare questi, eh, queste linee. Infatti se al posto di Bands scelgo Rings, per esempio, eh, cambia nel senso che adesso qua non si nota tantissimo, ma sono creati degli anelli invece che delle strisce. Comunque Bands, Sign qual è il trucco qui? allora c'è prima di tutto un valore di scala e di distorsione che arrivano direttamente da fuori quindi sono i valori che cambiavo a mano scala e distorsione la scala è il, quanto sono sottili le righe quindi 50 20 vedete che diventano sempre più grosse 10 quindi questa è la, la, la spaziatura tra le righe Distorsion invece le, le rende più o meno eh, sporche applica una distorsione su ogni riga e quindi aumentando questo valore non faccio altro che sporcare tutte le righe quindi eh, ora se rimettiamo la scala a un valore leggibile ma non eccessivo distorsione si sì, non 20 mettiamola ecco a 2 abbiamo delle righe eh, ondulate il trucco sta in questo nodo vector perché se io lo stacco i, queste righe seguono l'oggetto ehm, e quindi vedete sono posizionate secondo il, la direzione dell'oggetto e vedete che non seguono più la telecamera né niente sono un normale materiale procedurale questo vector è quello che gli dà tutte quelle mh, tutte queste posizioni che appunto dipendono dalla camera quindi eh, in pratica viene fatto un mapping eh, che mh, è un po complicato qui da capire ma eh, fondamentalmente il trucco è partire da Camera Data View Vector, il vettore di vista. Quindi essendo il vettore di vista questo significa che queste zone rimangono sempre uguali a seconda del, di dove si trova la camera e non di come sono fatti gli oggetti. Quindi questo View Vector viene dato in pasto a un nodo Mapping e viene eh, mischiato con questo Voronoi. Il Voronoi, se andiamo a vederlo da solo, eh, andiamo a collegarlo un attimo. Se io andassi, prendo questo, Group Output. Se io collego direttamente il Voronoi da qui a laggiù, lo vediamo. Vedete? Sono queste zone. Il Voronoi è solo un rumore colorato che è questo quindi questo qui, adesso ripristiniamo come era prima, e questi, queste patch colorate vengono moltiplicate per un certo valore che a seconda di, di quanto è finisce, se io lo metto a zero in pratica sono inutilizzate e tutte le righe seguono la medesima direzione, più questo valore aumenta più il, il posizionamento del Voronoi va a cambiare la direzione delle righe e quindi questo, questo valore dato come valore di rotazione al vettore della telecamera non fa nient'altro in pratica che ruotare questa texture wave in modo diverso all'interno di ciascuno di questi patch. Quindi Voronoi genera i rettangolini e infatti vedete che ha un input cell scale che arriva direttamente da fuori e che se io lo ingrandisco le celle diventano più grandi, se eh, a valori invece maggiori corrispondono cellette più piccole. Queste cellette in pratica grazie a questo valore di moltiplicazione che se fosse bassissimo sarebbe quasi eh, quasi niente di rotazione quindi invece se lo rialzo questo qua va nel, diventa un fattore z di rotazione quindi cambia la rotazione rispetto all'asse z eh, che proviene dalla telecamera e quindi non fa altro che ruotare tutti questi segni. Che poi tra l'altro eh, sempre appunto questa wave texture è scalata in maniera irregolare tra x e y quindi vedete se io rimetto a 1 e 1 eh, sono perfettamente uniformi le righe e quindi adesso posso riscalarle un attimo di nuovo diventano uguali avendo messo invece a 0,3 qui anzi mettiamo 3 adesso per in pratica semplicemente alcune righe eh, saranno più strette guardate se esagero questo valore si vede molto più chiaramente andiamo ad esagerarlo proprio che le righe ehm, più orizzontali sono grosse e le righe più verticali invece sono sottili. Quindi questo non fa altro che, eh, che darmi un po' di variabilità, lo rimetto a 0,3, un po' di variabilità nello spessore delle righe in modo che non abbiano tutte esattamente lo stesso spessore. Quindi adesso questo è il, il nodo spiegato. Eh, vado a ripristinare un attimo il file com'era in modo tale da poterlo riavere com'era all'inizio e quindi ve lo mostro di nuovo dalla telecamera qui adesso con lo zoom non cambia perché sono all'interno della telecamera e quindi posso zoomare e vedere i tratteggi quindi in pratica qua da fuori adesso che abbiamo capito come funziona etching scale è semplicemente il, il, lo spessore delle righe eh, l'abbiamo visto la wave texture quindi a un valore basso corrisponde una, corrispondono delle righe più grosse e più distanti tra loro a un valore alto corrisponde un tratteggio più fine etching distortion sono quanto devono ondeggiarsi queste curve, se lo metto a 0 i tratteggi sono perfettamente diritti, patch scale è la dimensione de delle patch, quindi di, di questi, chiamiamoli rettangoli, in realtà sono, sono dei quadrilateri della, della texture Voronoi, quindi se lo metto a 1 ottengo, stacco un attimo il secondo, ottengo delle patch eh, molto grandi, se lo metto a 50 ottengo delle patch molto piccole, quindi con questo posso regolare la dimensione di questi rettangoli. Adesso rimetto a due questo. Black rim abbiamo visto che regola l'alfa del, del materiale e quindi non fa altro che aumentare la quantità di nero. Eh, gamma allo stesso modo invece in pratica decide quanta luce c'è e quindi è quello che mi serve in, per andare a distinguere le due varianti. Quella che creerà dei tratteggi sovrapposti quindi con dei valori di gamma diversi abbiamo detto se questo lo metto appunto a 0,2 e se questo lo mettessi a 0,1 eh, no ho sbagliato valore non black rim scusate questo lo lascio lì gamma 0,1 ecco qui che ho molto più bianco e molto meno tratteggio e poi appunto invece per quanto riguarda specular e roughness sono proprio gli specular e roughness del materiale per cui con un valore molto basso di roughness e un valore molto alto di specular i teschi diventano come dei palloncini diciamo molto più brillanti e black level come abbiamo visto è il, la quantità di nero che c'è nell'immagine e quindi ecco che regolando questi valori ottengo degli effetti molto diversi spero di essere stato chiaro e di avervi un po spiegato come funziona così magari adesso potete essere in grado di ricrearlo per conto vostro e magari per esempio al posto di onde potete tranquillamente creare dei puntini o delle altre variazioni insomma. grazie e alla prossima